Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Carlo, 75 anni. Carlo come tutti gli uomini over 70, aveva dei problemi di ipertrofia prostatica importanti, aveva un getto debole, aveva tutti quei disturbi disurici, cioè difficoltà ad urinare, che sono tipici del, dell'età che avanza. Abbiamo eh, fatto con Carlo 8 mesi fa una procedura endoscopica mini invasiva con vapore acqueo abbiamo utilizzato il Rezum che è un sistema innovativo mini invasivo prevede la vaporizzazione dell'adenoma prostatico che piano piano nel tempo nel giro di due, tre mesi tende a regredire siamo un centro di riferimento uno dei pochi centri nazionali anzi europei accreditati per questo tipo di procedura Carlo, ci racconta la sua esperienza e quello che eh, ha ottenuto con questa procedura mini-invasiva? Beh, sì, la mia esperienza è stata quella che in seguito a questi disturbi mi sono rivolto qui al dottor Antonini che mi ha visitato e mi ha confermato le problematiche dovute all'età che avevo della prostata che dava i disturbi che già ha esattamente descritto il dottore e, e quindi mi ha proposto di fare questo intervento che io ho fatto di buon grado perché mi garantiva, sì, mi garantiva aveva come vantaggio anche quello di non perdere le regolazioni che anche a 75 anni finché c'è fa sempre le vedere e quindi ho fatto questo intervento che è filato tutto, tutto liscio ho fatto un, po di, un paio di giorni sono stato in, in clinica poi sono tornato a casa, purtroppo ho dovuto portare il catetere per due o tre giorni, però no, forse per una settimana anche abbondante. Sì, no, vabbè, quello è da protocollo. Eh, dopodiché tolto quello, eh, piano piano nel tempo non è stato subito immediato il, il beneficio, però comunque nel tempo, piano piano il flusso si è regolarizzato molto, cellulina, e ho riacquistato le regolazioni, prima i medicinali che prendevo, per sopperire alle, alle carenze della prostata mi eh, avevo perso e mi sono normalizzato molto, non vado più 4-5 volte al bagno la notte, ma al massimo mi sveglio una volta. Certo non sono tornato come a 20 anni ma non lo pretendevo davvero, perché magari se fosse il sistema di tornare indietro così di in tanto. Però indubbiamente. De, de qualche anno si è tornato indietro diciamo, che, diciamo Carlo che il sistema esiste esiste un intervento endoscopico con il laser sulla prostata che però è un intervento molto più cruento, molto più sanguinolento con tutti i rischi correlati alla chirurgia perché è un vero e proprio intervento chirurgico anche se endoscopico e, e in quel caso il paziente ritorna ai 20 anni però perde l'eiaculazione, i rischi cardiovascolari di un uomo di 75 anni non sono trascurabili quindi Diciamo che noi sul piatto della bilancia dobbiamo mettere costo e beneficio. Il costo è quello di fare una procedura mini invasiva in regime eh, ambulatoriale e avere un grande beneficio in termini di flusso e di mantenimento della eiaculazione. Mi conferma che sì, queste sì. cose ce sì, le sì, ha? Sì, sì, sì, sì, eh, precisamente così. Ho un flusso molto eh, migliorato rispetto a prima. Eh, e anche la è tornata, da 75 anni naturalmente, però è tornata. Mentre con i medicinali non, non c'era proprio più. Lo rifarebbe? Sì, sì, lo rifarei perché sono contento dei risultati che ho ottenuto e lo su insalto. Perfetto. Questa era la testimonianza di Carlo, 75 anni, una malattia benigna, una patologia delle ipertrofia prostatica che colpisce tutti gli uomini, chi prima, chi dopo. Sappiamo che oggi abbiamo una nuova arma, una nuova strategia terapeutica, il Rezum, per portare le lancette dell'orologio almeno di 10-15 anni indietro e soprattutto mantenere una cosa che agli uomini è molto cara, la normale eiaculazione. Vi ringrazio, vi saluto, grazie Carlo e ci vediamo, eh, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Salute.